Non sai più cosa è vero, non sai quando potrai uscire di casa, abbiamo l'antidoto. Neutopina, 80 mg di letteratura in soluzione orale, è un presidio culturale del gruppo Neutopia Magazine. Tenere alla portata dei bambini, non necessita di ricetta medica. Come tutti i medicinali, questo farmaco può provocare alcuni effetti indesiderati, sebbene non tutti li manifestino. Tra i più comuni, spasmi muscolari, riso, ilarità. Tra quelli più rari, indipendenza di pensiero, senso critico, creatività. Tra quelli estremamente bislacchi, accelerazione del battito cardiaco, senso civico, aumento del flusso sanguigno, presa di posizione, contestazione, arresto, detenzione, condanna ai lavori forzati e confino politico su un'isola deserta con la sola compagnia di una pistola caricata con un unico colpo e un libro di Alessandro Baricco.